Chi è che beneficia concretamente, delle. qual è il cittadino, la tipologia di cittadino che beneficia concretamente delle politiche eh, proposte da Unione Popolare? Ma tanti, sicuramente chi va a braccetto con la criminalità organizzata non ci vota e non vogliamo quei voti, sicuramente chi costruisce rapporti tra la politica e i prenditori, le grandi truffe il massacro del nostro paese non ci vota e non vogliamo quei voti. Noi parliamo soprattutto agli oppressi, ai fragili, parliamo alle persone povere, parliamo a tutte quelle persone che vogliono finalmente la lotta ai cambiamenti climatici, parliamo ai giovani, agli operai, ai dipendenti pubblici ai disoccupati, alle partite IVA, ai lavoratori autonomi, alle piccole e medie imprese, agli agricoltori, agli artigiani, ai commercianti, Insomma parliamo a quel paese reale che non è più rappresentato in Parlamento, perché in Parlamento c'è un pensiero unico, se la cantano e se la suonano, fanno reciproci appelli al voto utile ma stanno tutti quanti insieme attaccati con un collante che non si stacca, noi vogliamo dare voce a tutte queste voci che sono tante, che non sono rappresentate nel Parlamento e ricordiamo che noi non siamo in una Repubblica presidenziale, ma in una Repubblica parlamentare. Grazie. Allento.